Ciao a tutti ragazzi, che è Marco Donofre e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi sono tornato qui con voi. Amore? E... Sì? Devi leggere il secondo capitolo visto che sei arrivato a 5 like. Visto che hai chiesto ai tuoi follower che se arriviamo a 5 like, leievi il secondo capitolo e devi accontentare loro. Giusto ragazzi, allora, visto che avete lasciato i like richiesti per il primo capitolo del mio romanzo Fantasy il ragazzo di due identità allora andiamo a leggere il secondo capitolo coraggio ragazzi andiamo bene ragazzi andiamo con il secondo capitolo nel caso qualcuno di voi se lo fosse perso il primo capitolo finiva che io ero dentro ad una grotta e perché era maledetta e quindi la volevo esplorare arrivo alla fine e scopro che quella grotta, essendo maledetta, dentro c'era però un ragazzo. Andiamo a vedere come andrà avanti la storia, ragazzi. Capitolo 2. Ovviamente, eh, volevo anche aggiungere una piccola nota. Eh, I miei capitoli non hanno un nome. Cioè, capitolo 1, capitolo 2, basta. Non è che hanno nomi come altre storie. Capitolo 2. Era un ragazzo. Era seduto davanti a un focherello con la schiena girata verso di me ma si vedeva che era un ragazzo non capivo come mai quel signore mi aveva detto che alcune persone erano tornate non normali forse erano soltanto chiacchiere da bar mentre osservavo quel ragazzo muovendo un piede per sbaglio urtai un sassolino avvisandolo della mia presenza lui si girò e vedendolo mi si girò il sangue era un ragazzo mingerlino con indosso un piccolo straccetto che fungeva da mutanda talmente magro che gli si vedevano le costole le unghie dei piedi così come quelle delle mani erano rovinate alcune erano spezzate altre lunghissime capelli lunghissimi e neri come fossero spaghetti ed erano unti e sporchi ma la faccia non era da umano, era deformata, sembrava un hobbit. Vedendomi, mi si lanciò addosso, come se fosse un leone affamato che si lancia su una gazzella per poter placare la sua maestosa fame. Per proteggermi, gli mise le mani sul viso per disorientarlo, ma aveva una forza sovrumana. E riuscì a mordermi sul collo, cominciai a urlare ma nessuno sentiva le mie urla e iniziai a perdere del sangue, tastai per terra nella vana speranza di trovare qualcosa per potermi difendere, per mia fortuna trovai una roccia, la sollevai con le poche energie che mi restavano, la roccia era abbastanza pesante ed ogni movimento che facevo sembrava che mi mu muovessi a scatti e molto lentamente. Il ragazzo era occupato per raccoggersi del mio gesto. Raccolte tutte le forze, lo colpì, ottenendo quello che volevo, allontanarlo. Mi tenni una mano sul collo, per cercare di non morire di sanguato, e iniziai a correre verso l'uscita alla cieca ma non mi importava andavo a sbattere ogni tanto contro le pareti e questo mi procurava delle cadute e in quei momenti usavo entrambe le mani per rialzarmi solo che così lasciavo uscire più sangue e appena ricoprivo la ferita era piena di terra e sporco e poteva procurarmi un'infezione alla fine riuscì ad uscire anche se ormai ero senza energie Avevo il fiatone, facevo fatica a, regge a reggermi in piedi, ma dovevo farcela a tutti i costi. Dovevo raggiungere l'hotel. Feci appello alle mie ultime forze per superare la foresta. Non sapevo se la creatura che avevo incontrato nella grotta mi stesse seguendo, ma non ero intenzionato a guardare e non l'avrei fatto. Finalmente, dopo quello che mi sembrava una vita, arrivai in vista dell'hotel. Ormai ero ridotto peggio di uno straccio. Le gocce di sangue caldo cadevano e si mescolavano alla fredda e soffice neve. Cominciavo a vedere sfocato, stavo per perdere i sensi, non riuscivo a parlare. Ogni mio passo aumentava il dolore e a quel punto era diventato un dolore allucinante. Riuscii ad entrare e l'unica cosa che uscì dalla mia bocca fu un leggero gemito e poi tutto nero. Quando mi svegliai mi ritrovai in una stanza bianca con varie precature elettriche che emanavano suoni, come se stessero monitorando dei valori, anche se non ero collegato a loro. Ero sdraiato in un letto con varie sedie attorno al mio letto. Mi è, è voluto un bel po' prima di rendermi conto che ero in ospedale. Dalla finestra si vedeva che ormai avrebbe dovuto essere mattina tardi, dato che il sole era molto alto nel cielo. Girai un secondino la testa verso la finestra, ma subito interrompi... interrompei... Interrompì il movimento perché mi bloccò un dolore lancinante al collo Mi toccai e sentì che avevo tutto il collo affasciato E lì mi ricordai che ero stato aggredito da quel ragazzo demone Finché pensavo ancora a quello che mi era successo Un suono molto profondo ma lontano mi risvegliò dai miei pensieri Erano rumori di passi, li sentivo bene come se fossero davanti a me in quel momento la porta si aprì ed entrarono i miei genitori in lacrime, seguiti da mio fratello e da una persona con un camice bianco e con un fonendoscopio. Doveva essere il medico. Finché i miei genitori mi correvano incontro, mi pareva che si muovessero al rallentatore e sentii un odore di fiori, ma in stanza non erano presenti. Un secondo domandai alzando la mano per fermarli. Qualcuno di voi ha per caso portato dei fiori? Ti li ha inviati il proprietario dell'albergo per augurarti una buona guarigione, dato che sei stato ferito presso il suo albergo. Però sono in sala d'aspetto, rispose mia madre finché singhiozzando si asciugava le lacrime con le maniche del suo maglione bagnandole di acqua calda. L'odore di quei fiori doveva essere fortissimo, dato che li sentivo da molto lontano. Allora, come sta il mio paziente oggi? Domandò il medico finché si avvicinava con un grande sorriso stopato in faccia. Era un uomo calvo, con qualche capello in testa bianco, doveva essere molto anziano visto le innumerevoli rughe che gli segnavano il volto, finché sorrideva gli si formavano due belle fossette sui lati delle guance, non si prendeva tanto cura dei denti, erano molto gialli, con qualche pezzetto di carne incastrato tra gli incisivi superiori, gli occhi erano di un colore giallo magnetico, non avevo mai visto una persona con un colore del genere. «Sto bene, dottore. Ho solo un po' di dolore al collo». «A proposito, Luca, domandò mio fratello finché stoglieva la giacca, che animale ti ha attaccato?» Carò il silenzio. Non potevo dirgli che un «ragazzo mi aveva credito», non mi avrebbero mai creduto. La mia mente cominciò a viaggiare ad una velocità supersonica, scartando tutte le varie opzioni non credibili. Quando non ebbe più possibilità di scelta, risposi con l'unica frase più «Credibile». Un animale della foresta. Ero uscito per una piccola passeggiata matutina, cominciai a dire fingendo di essere un po' confuso in modo da poter creare la storia finché parlavo. Ad un certo punto ho sentito un rumore dietro di me, come fossero dei passi. Mi sono girato ma non ho visto nessuno. Ho continuato a camminare e ho sentito di nuovo quel rumore di passi, però ho deciso di, di ignorarlo e all'improvviso qualcosa mi ha colpito buttandomi per terra e mi sono ritrovato addosso un grosso lupo che ha cominciato a mordermi io per difendermi ho trovato per mia fortuna una grossa pietra con la quale l'ho colpito sul muso però ho cominciato a perdere molto sangue e ho deciso di, di tornare indietro e poi sono svenuto e mi sono risvegliato qui in ospedale con il collo fasciato i miei genitori cominciarono a dirmi su erano passati dall'essere tristi, preoccupati, all'essere incavolati neri con me per quello che avevo fatto Feci finta di avere dolore per farli smettere Non tanto perché mi dava fastidio quando le persone url urlavano con me Ma per il semplice fatto che stavano urlando talmente tanto che mi stavano spaccando i timpani Signori Forse dovreste lasciare che vostro figlio si riposi, iniziò a dire il medico tranquillamente, finché metteva una mano sulla spalla dei miei genitori. Ormai il peggio è passato e vostro figlio non è più in pericolo di vita. Già da domani potrà essere dimesso e potrete tornare a fare la vita normale. Però, Luca, finché i punti non ti saranno caduti, ti sconsiglio di fare qualsiasi attività fisica o qualsiasi sforzo che possa farti riaprire la ferita. Detto questo se ne andarono tutti e io mi misi a dormire, nonostante fosse pomeriggio presto. Alla sera passarono le infermiere a darmi da mangiare, però io non avevo fame. Mi sentivo molto stanco e avevo il collo pesantissimo. La notte non la passai molto bene. I miei sogni furono costellati da lupi mannari, demoni, mostri e anche da quel ragazzo che mi aveva aggredito nella grotta. Il giorno dopo, sempre prima dell'alba, mi svegliai per andare in bagno. Fortunatamente ce l'avevo nella stanza, e inconsciamente piegai il collo per potermi lavare la faccia sul lavandino. Appena finito mi vide lo specchio e mi ricordai che avevo ancora la facciatura sul collo, però non avevo più dolore. Allora mi tolsi la benda e notai che la ferita che avevo si era, eh, era rimarginata del tutto ed era rimasto soltanto un po' di sbavatura di sangue. Ho uscì dal bagno un po' scovolto e un po' preoccupato. Com'era possibile che la ferita che avevo riportato il giorno prima era guarita del tutto? La mia mente cominciò a pensare a come era possibile, il mondo intorno a me sparì, le orecchie divennero sorde, la stanza intorno a me cominciò a girare vorticosamente, facevo fatica a reggermi in piedi, non sapevo cosa fare, panico totale. Tutte queste emozioni alla fine mi fecero cadere per terra, mi rialzai con l'aiuto delle mani, ma mentre lo facevo vidi che non avevo più le unghie, ma al loro posto avevo degli artigli molto lunghi e affilati. Quella vista mi fece provare un miscuglio di terrore, paura, panico e orrore. Volevo urlare, ma mi uscì un suono che somigliava di più a un mix tra un urlato e un ringhio. E poi non mi ricordai più niente. Luca, svegliati. Stai bene? Luca? Luca? In quel momento mi svegliai e mi ritrovai di nuovo sul mio letto dell'ospedale, con i miei genitori attorno a me e anche il medico del giorno prima. Come ti senti oggi Luca? Pronto per tornare a casa? Chiese il medico sfoderando il suo grande sorriso come il giorno prima. Era un po' confuso. Come mai mi ritrovavo sul letto se prima ero svenuto finché ero a terra? La spiegazione più logica era che il medico quando è entrato per controllarmi mi avesse preso e rimesso a letto finché ero privo di conoscenza. Dottore, grazie mille per avermi rimesso a letto. Sospirai con un grande sollievo e sicuro che quello era solo un brutto sogno. Il medico mi guardò in maniera strana, dopodiché esclamò, Luca, ma cosa stai dicendo? Quando sono entrato per farti l'ultimo controllo, eri a letto che stavi dormendo. Lo avrei sognato. Comunque, perché ti sei tolto la fasciatura? Non è niente di grave, però comunque adesso tranquillo che ti faccio un controllo e dopo puoi tornare a casa. È possibile che tutto quello che mi era appena successo fosse solo un sogno? No, non poteva essere, dato che non avevo più la fasciatura. E come poteva essere che mi ero ritrovato sul letto come se niente fosse successo? Decisi di non pensarci più, anche se non era un fatto normale. Preferirei lasciare stare, dato che avevo altre preoccupazioni. La scuola. Eh sì, il weekend era finito. Era ora di tornare alla normalità. All'oscuro del fatto che quello fu il mio ultimo giorno normale bene ragazzi il video finisce qua con questo altro capitolo spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia interessato e mi auguro e spero che comunque la storia vi stia anche un po' piacendo visto che stiamo entrando di più nel dettaglio bene ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto se volete il capitolo numero 3 come sempre raggiungiamo i 5 like 5 like ragazzi vi li porterò al capitolo numero 3 Io ragazzi sto anche cominciando a creare la copertina del mio libro E volevo sapere se vi può interessare Ovviamente le foto le metterò sul mio profilo di Instagram Quindi se volete eh, votare e dirmi che cosa ne pensate Passate sul mio profilo di Instagram Il link è sempre in descrizione Bene ragazzi io mi auguro che il video vi sia piaciuto Ricordatevi di lasciare tantissimi like per il capitolo numero 3, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica. Se come sempre volete essere salutati, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, scrivetemelo nei commenti e io vi saluterò. Noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e ciao a tutti belli!